Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. Per caso vi ricordate della scoperta? Quel film di Netflix che trattava della vita dopo la morte che recensì due mesi fa circa? Beh, dovete sapere che negli ultimi giorni nelle sale cinematografiche è uscito un film che tratta più o meno la stessa tematica. Sto parlando di Flightliners Linea Mortale. Allora... Ci tengo a precisare innanzitutto che non ho ancora visto il linea mortale degli anni 90, quello con Julia Roberts, quindi non posso fare dei paragoni tra i due film, so soltanto attraverso alcune fonti su internet che il primo non ha riscosso molto successo e a quanto pare il secondo lo seguirà a ruota. Sì, perché dopo la visione di questo film, devo dire che sono rimasto molto, ma molto deluso della sua realizzazione. Nonostante la prima impressione fosse quella giusta Anche perché il cast includeva due o tre attori buoni Come Ellen Page, che già l'abbiamo vista recitare in alcuni film di X-Men L'abbiamo vista recitare anche nei film di Nolan Inception E si è comportata abbastanza bene Come Diego Luna, che lo ricordiamo interpretare il ruolo di Cassian In Rogue One a Star Wars Story Solo che alla fine diciamo, la bravura di questi due non è bastata a mantenere eh, alti gli standard di questo film. Ma partiamo dalla trama di questo film, che segue le vicende di una studentessa in medicina di nome Courtney, interpretata da Ellen Page, la quale, ossessionata dal dopomorte a seguito della morte di sua sorella, assieme ad altri quattro ragazzi, condurrà un esperimento che comporta il togliersi la vita, con la successiva rianimazione, al fine di registrare le funzioni cerebrali dopo la morte. Ben presto però si ritroveranno perseguitate da un'entità che porterà alla luce i loro più profondi peccati. Allora... La domanda sul fatto se ci sia vita dopo la morte ha da sempre incuriosito l'intera umanità incluso il cinema tant'è che fino ad oggi sono state create varie pellicole in cui si cerca di dare una propria versione dell'aldilà ok? si cerca di dare una propria idea di come sia l'aldilà Prendiamo ad esempio la scoperta La scoperta Tratta in maniera originale il tema della, la tematica dell'aldilà. Ma il film funziona non solo perché lo tratta in maniera originale, ma perché rende bene l'idea e perché riesce tramite la sua trama e tramite anche il modo in cui si muovono i personaggi all'interno del film, a cogliere l'interesse dello spettatore. Ciò che differenzia Freightliners dalla scoperta è che si sì, cerca di creare un'idea originale ma fallisce miseramente attraverso alcuni errori, alcuni problemi del film, che adesso vi elencherò. Nonostante nei primi minuti il film parta abbastanza bene, verso metà della sua durata, manco, già c'è qualcosa che non va. Innanzitutto, uno dei problemi principali di questo film è il movente che spinge la protagonista a realizzare tale esperimento che è stato, è stato eh, realizzato in maniera troppo flebile. Okay? Stesso discorso riguarda anche indizi che portano a provare l'esistenza dell'aldilà. Cioè, non è stato approfondito niente, non è stato neanche approfondito il rapporto che c'era tra la protagonista e sua sorella. Ma non è stata resa neanche bene l'idea dell'aldilà. Non, non si sa se si tratta eh, di un mondo astrale eh, o è eh, il risultato di tutte eh, le esperienze accu accumulate nel corso della nostra esistenza. Non si capisce. Inoltre non è stato lasciato abbastanza tempo per farci conoscere i personaggi, e le loro visioni dopo la morte. Infatti. Vi giuro il film è pieno di scene e di dialoghi morti Dialoghi e scene che non aggiungono niente di importante alla trama originale Poi un'altra cosa che mi fa storcere di molto il naso è che i personaggi si discostano dal fine originale dell'esperimento Che era quello di provare l'esistenza dell'aldilà ma alla fine tale esperimento diventa un modo per aumentare le loro capacità cognitive. Sì, perché questi qua si suicidavano per poi risorgere e diventavano, e diventavano a un certo punto intelligenti. Così a caso, così. Cioè, io a questo punto mi chiedo come mai il nostro mondo non sia pieno di tali persone. Cioè, ragazzi, io non capisco neanche a che serva studiare, se si può... Fare in questo modo, c ci sono le scorciatoie per prendere una laurea, un master. Cioè, ma a che servono i libri? Possiamo pure bruciarli, non servono a niente. Cioè, è incredibile, ragazzi, in quali modi si può uh, diventare intelligenti? Certo, c'è il rischio ovviamente di, di non ritornare, c'è il rischio anche di beccare danni cerebrali. E i rischi quant quanto sono, sono molto alti, a quanto pare. Quindi, benissimo. Poi ragazzi non parliamo della sceneggiatura che è stata scritta in una maniera pietosa Anzi, pietosa è un complimento Io userei altri termini come disgustosa, mh, modo orribile, forse An Cioè, non si capisce neanche eh, di che genere tratti il film Non si sa se è un horror puro, un horror paranormale, un thriller psicologico Cioè sembra un misto e fa, a mio modesto parere, leggermente schifo poi vabbè non parliamo anche Cioè i personaggi che sono stati Stereotipati male, ci sono scene a caso Azioni Anormali, cioè io non ho parole Per non parlare poi del finale Proprio uno dei finali più amari in assoluto Che mi lascia Senza parole Davvero per quanto è orripilante Comunque Non ho nient'altro da aggiungere a questo film Tant'è che ho voluto Evitare al massimo gli spoiler anche se poi, no, nel caso in cui vorreste andarlo a vedere, anche se non ve lo consiglio molto, voto finale di questo film è 5 meno meno, anzi più che altro 4. Cioè, ma la cosa che mi dà a me più fastidio è il fatto che abbiano convocato attori come, appunto, Ellen Page Diego Luna, che sono bravi attori, che hanno un futuro in questo campo, e li hanno fatti recitare in questo film di me. È un film di merda. Posso dire adesso, è di merda. Questo che mi fa imbastardire, cioè c'è il talento e questo talento viene sprecato, viene buttato proprio nel cesso, nel cesso più assoluto. C'è cioè, attori bravissimi che hanno un futuro e che mi li rovini e che me li fai recitare in questo film, ma stiamo scherzando. In modo